impallinati finalmente abbiamo finito le selezioni del Italian Road Shot, il concorso indetto per le finali di Taiwan del 2018 organizzate dalla GNG Armament e abbiamo i due vincitori ragazzi andiamo subito a vedere allora ragazzi si stanno chiudendo i cancelli ovvero stanno per finire gli ultimi iscritti di oggi e tra queste persone presenti qua ci sono i due vincitori che si porteranno in tasca il biglietto per Taiwan, quindi c'è una tensione palpabile nell'aria, ovviamente... Si guardano uno con l'altro perché qua chi, chi riuscirà a passare prende, per, prende e vince il biglietto Ma anche tra quelli che sono arrivati tra i primi ci sono persone che vogliono riprovare E avendo già vinto la replica anche i terzi e i quarti di oggi potranno portarsi a casa la replica Quindi c'è una volontà di arrivare a, a trovare la, la posizione E vediamo come vanno a finire adesso allora sul sito di www.playevents.it abbiamo la classifica generale e franco zorzini si posiziona primo con un minuto 23 e 35 franco zorzini che era arrivato eh, a posizionarsi secondo a greggio è riuscito a battere il proprio tempo appunto sabato abbassando il suo tempo da 36 a un minuto 23 facendo veramente un esploit incredibile dimostrando che quando si è concentrati sia la tecnica anche cambiando il contesto quindi cambiando campo perché ha fatto il record eh, della tappa di Greggio ed ha fatto il record della tappa di Novegro eh, non è riuscito a ribattersi domenica avendo pur riprovato perché ha detto io voglio sentirmi sicuro, voglio anche giocare domenica, quindi ha fatto tutte le prove eh, tutte le tappe, le ultime tre tappe eh, però eh, il tempo di 1.23.35 che aveva fatto sabato gli ha permesso di arrivare primo invece Simone Rossi si infila eh, in mezzo a Luca Danieli che era rimasto eh, secondo per tutto il Sabato, facendo un minuto 29.98 appunto sabato creando questo tempo stupendo facendo questo tempo stupendo eh, è rimasto secondo fino a domenica quando appunto Simone Rossi si infila in mezzo Danieli ha provato di nuovo a batter il record di Rossi e cercare di infilarsi in, all'interno dei finalisti ma purtroppo durante la sua prova esce dal quadrato e di conseguenza viene penalizzato e non riesce a finire la prova, è stato veramente un peccato sono cose che purtroppo succedono, non è facile mantenere il controllo di tutte le cose quando si fa una competizione a quei livelli, come abbiamo visto, era veramente, veramente si sentiva proprio un'adrenalina un nell'aria, incredibile, come succede alle gare sportive. E vi ricordate Stefano Maggi che aveva condotto la classifica da Ancona fino appunto a Novegro, eh, rimanendo sempre attestato primo? Bene, Stefano Maggi appunto, che aveva fatto il suo tempo 136 41 è stato scalzato dagli altri, chiaramente questo tempo è stato migliorato da tutti eh, gli, i precedenti che abbiamo elencato e non è riuscito anche nella prova di sabato e nella prova di domenica, a battere il suo tempo migliore di Ancona che era di 1'36'41. Però è sempre quarto, è rimasto quarto nella classifica generale. È stata una grandissima gara, è stata veramente emozionante alla fine, ringrazio tutti quanti, la Federazione Italiana del Gioco Tattico, Tribox, eh, Origin, Web Cartoleria, la squadra degli scoiattoli di Torino che è stata eccezionale, credo di non aver dimenticato nessuno. Ah si sì, modify e eh, vabbè basta io direi che guardatevi la premiazione. Ciao impallinati! arriviamo alla premiazione dei primi due classificati che andranno a Tagona ragazzi secondo classificato e appunto lo richiamiamo sul palco Simone Rossi e ritorna con un sorriso che non gli si può togliere, beh come com com negarla questa cosa e gli diamo la coppa tagliela tu invece, Stefano invece. complimenti ancora e, e, e, e adesso chiamiamo qua sempre sul palco Primo classificato che con un escursus, poi una riprova, è ritornato e ieri ha fatto un tempo incredibile che non è stato ancora battuto ed effettivamente rimane uno dei tempi incredibili migliori che abbiamo visto fino ad oggi ed è il primo classificato Zorzini. Qua con noi, complimenti, veramente complimenti, complimenti, Mettiti mezzo, centrale, tutti gli altri stanno lontano e voi due ragazzi vi portate in un'esperienza addosso che ci racconterete complimenti ancora vi ringraziamo, ringraziamo tutti quelli che hanno fatto che cazzo saluto, che, tutti che hanno stavo salutando i miei, eh, che hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto, tutti quelli che ci hanno creduto che alla fine hanno capito che lo software non è soltanto quello che conoscevamo ma può essere anche tanto altro e c'è ancora tanto spazio per crescere diventare ancora più importanti, ringrazio ancora tutti e ci vediamo fra due anni o oh, prima con qualche vlog e conoscerete il destino dei ragazzi, speriamo che... Sì, Matai, Ciao, la Impallinati!